Tecnicamente Sono in un villaggio nuovo Lì ci sono le teste di Halloween E qualcuno qua mi ha detto Che c'è un mistero strano E mi sa che l'ho già trovato questo mistero Mi stavo chiedendo Ma dove caspita è sto mistero La, Le teste di Halloween saranno No Evidentemente c'è effettivamente Una strana cosa Dobbiamo seguire le macchie di sangue Vediamo dove portano Perché effettivamente è strano Ok ok Sembra effettivamente Che ci sia qualquadra Che non cosi qui Oh santo cielo Ma che diavolo è Sta roba raga cioè, questo qua praticamente è un villager che tutto quanto è infilzato. E questa cosa dovrebbe essere una persona che, gli, eh, diciamo, senza corpo, con... Non dico più niente, guardate. Oh mio Dio, che schifo, raga, ma che diavolo di villaggio è questo? Non è un mistero. Cioè, questa cosa qua è un... Ok, non so nemmeno come definirlo, sinceramente, però vedo che qua si scende, quindi... Ok, scendi la mela che mi stava aspettando. Bellamente. No, no, no, raga, raga, raga, raga. Ok, ok. Um, questi cosi qua rispawnano. E quindi io direi di andare avanti il più velocemente possibile. <gasps> Santo c'è. No, no, no. No, no, per favore, per favore. Stai lontano. Sto per morire, sto per morire, sto per morire. Sto per morire. Um, st no, no, no, no, ok, allora. Um, vai, veloce, veloce, veloce. Veloce, perché non va? Raga, non scende Perché diavolo non scende? Raga, non sta Scendendo accidente Oh, oh, non scende, porca di quella miseria Quanto odio storm. No, raga, mi sa che sta Per rispawnare Alex Poi perché c'era Steve prima? Basta Vai via Alex di me Brutto schifoso, ok uh, Ma perché diavolo non scende? Ah, ok, bisognava salire, scusate Ero stupido io, mi sa che ero stupido io Forse sì, lì ci sono altre tracce Da seguire e ci sono Rumori inquietantissimi, quindi Raga, mi sto cagando addosso. <ride> no, per favore. No, no, no. no No, no, no, no. Allora, perché, caspita. Oh, ho trovato la casa di Andy La Mela. Andy, de, de, de, Apple, coso. Allora, tecnicamente, io questa qua. Io voglio capire cosa c'è dentro questa casa. E tecnicamente, io potrei anche uccidere Andy La Mela. No, aspettate un attimo. Ci ho ripensato. Sapete perché? Guardate sopra. Vedete praticamente dove c'è scritto Andy. E c'è scritto 927, 918 di mille Praticamente quella è tutta la sua vita guardate quanto lentamente scende Ok, come non detto Mi sta per uccidere lei e Sto per morire io um, okay, um, ok, ok, ok, ok Do Dobbiamo capire quale sia il mistero di questo villaggio E perché diavolo si sia scatenata una maledizione su di noi um, eh, Scrivetemi nei commenti se però volete che entriamo in quella casa di Andy Perché io lo voglio